Tutti. Oggi prepareremo il sugo tonno e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio evo, burro, tonno sott'olio sgocciolato, brandy, pomodori pelati, mascarpone, sale, pepe e prezzemolo. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno. Facciamo dritare per 3 secondi a velocità 5. Minire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, l'olio, 120 gradi. Velocità 3. Riumire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il tonno. E cuocere minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungere il brandy, lezioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità soft senza misurino. Aggiungere i pomodori pelati, il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 20 minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungere il mascarpone, amalgamare leggermente con la spatola e cuocere per 4 minuti, 100 gradi, velocità soft. Il sugo è pronto, trasferiamolo in un contenitore e spolverizziamo con del prezzemolo tritato. Sugo, tonno e mascarpone, ideale per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta!